Crazy ass, oh <SILENCIO> my my crazy ass. Bitches. Bello ragazzi, quelli che mi hanno oggi in questo nuovo video. Quest'oggi vi porto una un'altra reaction alla canzone di Gali, Ninja Nanna. Oddio, è uscita una settimana fa questa canzone, però non lo sapevo. Cioè, nel senso, lo sapevo, ma non lo sapevo. E quindi ho detto, dai, sentiamola in diretta. Eccola qua, questa qua è la canzone di Gali. E sentiamola. Arriba. Oh. Un primone, suo... uh, bella. Sono uscito dalla melma Dalla stalla a una stella, Compro una villa alla mamma E poi penserò all'Africa Io sono una vidella Con papà in una cella Non è di soldi ciò lo Io sono fuori di Brexit Tutto un Brexit Non sono politico Io non c'è calc'un sensi Perché c'è te pensi Adesso che pensi Vinci si gissi Turiste mezzi Perzi sfide di stivica in mezzi Tosti anche sui mezzi Ragazzi a pensi Tu già Torniamo a casa in Calabria Mi piace a casa, mi ci porta, ci Quando mi chiedi la foto non saluti manco Rambo, giango, metto diamanti in questo fango Ora di manco Io voglio giocare a basket Sto bussando Spero non passi come lo spasket Guarda prima il cambio basket Please, I need to translate that. Let me know, let me know. Oh, oh, this is what I did. Let me know. Please, I need to translate that. Let me know, allora, sinceramente non ho niente da dire su questa canzone, ma veramente proprio niente. Quindi dico oh, bella regà, ascoltatela sempre in alto a destra. Voi direte Rigghi che video del cazzo era. Io vi dico: avete ragione, ma è una canzone fatta bene. Poi, regà, ormai Charlie Charlie sei il dio della musica. E quindi questo è veramente figa come canzone. Um, c'ha stile, c'ha drop, c'ha figo e eh. c'ha tutto. Raga c'ha tutto quindi questo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi Ricordo di lasciare un mi piace Però queste cose già le sapete e Iscrivetevi Mettete un mi piace Condividete Quello che cazzo vi pare in Qualche parole Spero che questo video vi sia piaciuto E bella